Buongiorno a tutti, io mi chiamo Paolo Pin e insegno al Dipartimento di Economia, Politica e Statistica dell'Università di Siena. E quindi sono un economista eh, e però vi voglio parlare eh, di un argomento che tutti ormai conosciamo benissimo perché fa parte pervasiva delle nostre vite attualmente che è il Covid-19. Allora vi voglio dire alcune cose basate da un articolo scientifico che ho scritto, trovate il link qui nelle slide, con Alessio Muscillo che è un altro ricercatore del nostro dipartimento in cui analizziamo eh, le politiche di quarantena e di contenimento per limitare la diffusione del virus okay? eh, voi naturalmente non è che potete accedere al link dal video ma eh, se andate sulla mia pagina personale che eh, trovate qui eh, potete appunto entrare nella mia pagina e se eh, andate su eh, teaching che sta per didattica ok potete eh, trovare un link alle slide che vi sto presentando per cui per eh, i dubbi che potete avere o per ricontrollare alcune parti potete eh, andare a, a scaricarvele. Ok, dunque, quello che voglio fare è, a parte una una lezione sull'approccio eh, che usiamo in questo articolo, eh, iniziare con una breve introduzione su quella che è l'approccio che eh, l'economia eh, ha e che può essere utile in situazioni complesse del mondo attuale, fra cui questa della diffusione del virus, per poi entrare nell'argomento e eh, farvi vedere come il nostro contributo è quello di andare ad arricchire dei modelli eh, ben noti in epidemiologia, però appunto con questo, con questo eh, eh, punto di vista eh, che arriva dall'economia e dalle scienze sociali. Okay? E poi alla fine ritorneremo al punto di partenza da cui da cui inizierò appunto eh, la presentazione. Questo punto di partenza, eh, qui vedete una scaletta di quello che intendo dirvi oggi, parte appunto dal concetto di Big Data. Allora, eh, attualmente eh, cosa vuol dire Big Data? Eh, tutti noi, tutti i giorni, usando Facebook eh, o facendo qualsiasi attività online o anche solo spostandoci ma col telefonino connesso al gps eh, generiamo tantissimi dati okay? il mondo genera una mole enorme di dati ogni giorno e forse no, non ci avete mai pensato ma l'umanità ha generato più dati negli ultimi dieci anni ma probabilmente basterebbero 5 okay, che in tutta la sua storia precedente okay? quello che è la traccia scritta di tutto quello che facciamo è molto più eh, pervasiva di quanto non fosse in passato okay? Questi dati però non sono facili da analizzare, uno non è che può capire tutto quello che succede nel mondo grazie a questo, per eh, due motivi, uno è la mole enorme appunto di, di dati, per cui anche un super computer non li può eh, considerare tutti insieme, l'altra è che questi sono generati da persone, non sono dati che registriamo dalle molecole di una reazione chimica o dalle onde elettromagnetiche dell'universo, okay? per fare degli esempi dalle, dalle scienze fisiche o dalle scienze dure. Questi sono dati generati da persone okay? e le persone eh, reagiscono all'ambiente, okay? si adattano, imparano e da questo punto di vista uno può eh, analizzare in maniera critica le politiche che vengono scelte, ad esempio la politica di quarantena per il virus, okay? perché date delle imposizioni non tutti eh, si eh, assimileranno, ma tutti eh, si comporteranno eh, rispondendo a quello che eh, gli viene chiesto, okay? chi in misura maggiore e chi in misura minore. L'approccio delle scienze sociali in questo, in questo ambiente quindi, è quello di eh, dare una traccia per analizzare e capire questi dati, eh, poter fare previsioni su questi dati e appunto indirizzare eh, le politiche che possono essere prese. Okay? E eh, le amministrazioni pubbliche, le aziende generano tantissimi dati e vogliono anche capire i dati da loro stessi generati e i dati che si trovano eh, a disposizione. Okay? E quindi questo è un po' l'aiuto che eh, l'approccio economico può dare, okay? e eh, può, essere, può essere apprezzabile anche in una situazione complessa come quella attuale della diffusione di questo, di questo nuovo virus. Okay? Eh, il virus appunto, è studiato eh, fortemente eh, dagli economisti, se voi andate in... Uno qualsiasi okay, dei link che vi ho messo qui sotto, ad esempio il primo che è dell'Associazione eh, Europea degli Economisti, trova una lista okay, di progetti dove eh, i vari eh, economisti europei okay, ehm, studiano in un modo o nell'altro eh, questa epidemia di Covid-19. Okay? E eh, questi studi non sono studi eh, eh, medici o epidemiologici, sono studi che eh, per lo più si inseriscono in una di queste tre categorie. Okay? Quello che vi presenterò si inserisce nella terza, okay? ma eh, gli altri due derivano dal fatto che eh, tutta eh, la quarantena e gli effetti eh, di questo virus sulle nostre vite attuali ha un impatto enorme sull'economia sia nel presente che ne, probabilmente nei prossimi anni, okay? quella che ci aspetta sarà una forte crisi economica, quindi molti di questi lavori studiano, okay? cercano di misurare eh, questi effetti negativi. Un altro aspetto, il secondo, è che il fatto che eh, per via della quarantena tutti dobbiamo stare in casa è un classico esperimento naturale, così viene chiamato nelle scienze sociali. Praticamente eh, questa imposizione che ci viene di eh, dover cambiare le nostre vite ad esempio ci permette di studiare come sono i nostri comportamenti rispetto allo smart working, quindi il lavoro da casa, oppure rispetto agli acquisti online, oppure di valutare come possono essere efficienti i metodi di didattica nelle scuole a distanza che tutte le scuole in Italia stanno facendo. Okay? Quello di cui parleremo invece è il terzo punto. Okay? Noi abbiamo un processo di diffusione di un virus e stiamo, cerchiamo di fare delle politiche di contenimento. Eh, possiamo studiare se queste sono efficaci o meno. Eh, I modelli di diffusione eh, sono stati usati già da tempo dagli, dagli economisti come me. Io stesso ho incentrato su questo la mia ricerca negli ultimi 15 anni e, e spesso ho analizzato modelli di diffusione per capire come si diffondevano nella società, ad esempio, idee okay? o i prodotti di consumo. Okay? E il contributo che io, così eh, come tutti gli altri che come me hanno lavorato in questo campo, è di avere regole più complicate di diffusione, che però non ci interessano se parliamo della diffusione di un virus, per cui torniamo ai modelli epidemiologici originali, però il nostro contributo si incentra sul secondo e sul terzo punto. Eh, abbiamo, siamo andati a valutare come eh, la diffusione avviene se abbiamo caratteristiche diverse per eh, gli individui nella società, se analizziamo le differenze che ci sono fra gli individui e se consideriamo il fatto, come dicevo prima, che eh, gli individui prendono decisioni indipendenti che influenzano il modo in cui eh, si diffonde qualcosa, in questo caso... La malattia. Okay? Quindi quello che voglio fare ora è eh, spiegarvi eh, brevemente qual è il modello più semplice di diffusione usato in, in epidemiologia e poi andare a vedere come il nostro contributo lo arricchisce e fa delle previsioni che eh, secondo noi sono interessanti. Eh, ci sarà un po' di matematica, okay? perché il modello è appunto un modello matematica, nelle prossime Slide, ma eh, cercherò di eh, darvi l'intuizione per non renderla troppo pesante. Ok, allora il modello di base si chiama SIS, ok o SIS. È il modello base dell'epidemiologia okay? e essenzialmente le persone in questo modello possono essere in due stati, suscettibili o infette, quindi sane o malate, ok? e vanno avanti e indietro. Quindi questo è un modello che va bene per quelle malattie che uno può prendere anche dopo averla presa la prima volta. E, eh, non è chiaro se questo sia il caso del Covid-19, ci sono casi di persone che l'hanno contratta una seconda volta, ma eh, si spera che eh, come altre malattie contagiose, virali, eh, una volta contratta l'individuo eh, eh, produca gli anticorpi per non prenderla più. Okay? Ma questo, questo non è così importante, eh, questo è il modello più semplice, i modelli un po' più ricchi, okay? che per esempio eh, ammettono l'immunità, alla fine non si comportano molto diversamente, questa è una delle cose che abbiamo fatto okay, eh, nel nostro lavoro e, e a cui vi potrei accennare eh, più avanti nella discussione. Okay? Quindi rimaniamo sul modello base, le persone sono suscettibili o infette okay? e eh, possono passare da uno stato all'altro. Eh, se sono sane, suscettibili, la probabilità di ammalarsi dipende da quante persone hanno intorno per una, eh, e poi per una probabilità beta, okay? che è un numero maggiore di zero, che ci dice quanto è infettiva la malattia. Okay? Ma più malati ci sono in giro, più è facile ammalarsi. Inoltre, si passa dallo stato di infetto, cioè malato, a quello di sano, cioè suscettibile, con una probabilità sempre delta eh, maggiore di zero. E okay? poi l'ultimo ingrediente di questo modellino è un numero che chiamiamo ρ, questa è la lettera greca ρ come una P minuscola, che è eh, la percentuale, la proporzione di infetti in un certo momento nella popolazione. Ora, questo modello si analizza con uno strumento che si chiama con un parolone un sistema dinamico, ma il concetto è abbastanza semplice. Chiamiamo con questo simbolo che si chiama delρ di t il cambiamento nel tempo di Rho, ok? E quello che vogliamo fare è trovare un equilibrio. Qual è un equilibrio? È una situazione in cui eh, le due forze, quella di nuove persone che si ammalano, data da questo fattore, ok? Che è dato dal numero di sani, 1-Rho, che incontrano i malati, Rho, e con un certo proporzione beta si possono ammalare. Meno la forza delle guarigioni, ok? Che data dal numero dei malati per il eh, fattore di guarigione delta, quando è che queste due forze si bilanciano e questa cosa è uguale a zero, per cui il sistema, ok, questo del di de t non si muove ed è stabile. Ora, questo sistema ha sempre una soluzione, diciamo così, banale e semplice. Se rho è uguale a zero, ok, questa equazione è sempre uguale a zero, ok? Però... Se eh, delta è minore di beta, okay, se quindi è più facile ammalarsi che eh, guarire, okay, esiste anche un'altra soluzione compresa fra 0 e 1, ricordiamo che questa è una frazione, okay? e eh, in questo caso l'altra soluzione è rho uguale a 1 meno delta su beta. Ora, questo delta su beta okay, è l'inverso, e lo vedremo anche più avanti. Eh, nei lucidi, di, vabbè, banalmente di beta su delta, ma questo è il fattore di riproduzione della malattia. È il ρ0 di cui sentiamo parlare spesso okay, in televisione, sui giornali. Quando questo ρ0 eh, è maggiore di 1, il suo inverso è minore di 1 e quindi esiste una soluzione interna per la malattia e diciamo che la malattia è endemica. Quando il fattore di riproduzione della malattia eh, supera eh, la soglia 1, la malattia può essere endemica nella società. Altrimenti esiste solo la soluzione banale ρ uguale a 0. Quindi quello che cerchiamo di fare è abbassare okay, questo fattore di propagazione della malattia. Perché la malattia è già nella società e vogliamo evitare che sia endemica in questa soglia. Ok. Questa spiegazione però ci è quella che troviamo sempre sui media, non distingue fra quali sono gli effetti eh, biologici, okay, eh, medici della malattia, okay, la contagiosità, la probabilità di guarire, da quelli che sono gli aspetti sociali, cioè qual è il tessuto sociale su cui la malattia si diffonde. Okay? Per eh, fare questa cosa dobbiamo eh, arricchire il modello, ed è quello che noi abbiamo fatto. E, essenzialmente abbiamo iniziato a studiare la configurazione della società, quelli che noi chiamiamo i network, okay? in cui gli individui sono i nodi di un network e eh, le connessioni fra gli individui si chiamano link. Okay? E una caratteristica particolare dei network è che, eh, e che andremo a studiare è che ci sono alcuni nodi che hanno tanti contatti, okay? che sono centrali in questa matassa della figura, mentre altri nodi sono periferici, come questo qui che ad esempio ha solo due eh, contatti. Okay? E questa è una caratteristica pervasiva delle nostre società, okay? alcune persone sono molto più eh, connesse di altre. Come possiamo arricchire il modello SIS con questa eterogeneità? Okay? Innanzitutto possiamo dire che ogni nodo può essere definito dal numero D di contatti che ha, okay? dal numero di link. E eh, con P maiuscolo di D possiamo dire qual è la probabilità okay, di trovare qual è la frazione di persone che hanno quel certo numero di contatti. Per okay? esempio, se P di 10 è uguale a 0,2, vuol dire che il 20% della popolazione avrà 10 contatti. Okay? Poi, usiamo di nuovo la lettera Rho, che può essere questa P minuscola, okay? come avevamo fatto prima, ma in questo caso per ciascun, eh, per ciascun numero di contatti. Okay? Questo si chiama la dista per degree, okay? in inglese. E il ρ di, di D è la frazione di nodi con D contatti che sono infetti. E okay? ci può essere diversità. Quindi, noi, come prima studiavamo un sistema dinamico con una sola equazione, ora abbiamo tante equazioni per quanti sono, per quanta eterogeneità c'è sul numero di contatti. Allora, una cosa importante di cui tenere conto quando si analizzano i network sociali e le percezioni che gli individui hanno dentro i network sociali è che quando si è in un ambiente è molto più facile incontrare qualcuno che ha un, un D alto, okay? Piuttosto che uno che ha un D basso, okay? eh, Ad esempio, fra i nostri amici di Facebook, okay, c'è una sovra rappresentazione di quelli che hanno tanti contatti perché loro compaiono molto più spesso, okay, fra gli amici eh, di altre persone, okay? Questa cosa, quindi, ci dice che la probabilità di incontrare un nodo con un certo degree D non è PD, Pd sono quelli che sono, ma le probabilità che noi li incontriamo deve essere pesata proprio per la loro rappresentatività, per il loro degree e questa probabilità è la probabilità originale però per il loro degree sulla media dei degree. questo EDD è il valore atteso del degree, okay? per quanto loro eccedono o eh, sono sotto la media del, del degree, le probabilità vengono riscalate e così la probabilità di incontrare un nodo infetto è data da questo nuovo ingrediente che abbiamo, questo theta. Questo theta è, come abbiamo detto, appunto, la probabilità che noi incontriamo un nodo infetto ed è eh, per ciascun degree la probabilità che lo incontriamo, questa espressione qua sopra, per okay, la probabilità che quel nodo sia infetto e qui questo dipende solo dal degree di quel nodo. E questa cosa la sommiamo su tutti i degree possibili che ci sono nella società. Questo simbolo qui ci dice che dobbiamo fare la somma di questa espressione per d uguale a 1, a 2, a 3 fino al degree massimo. Ok? Quindi questa è un'espressione che ci dice qual è la probabilità di incontrare un, un nodo infetto nella società. E qui l'ho riscritta. Ora possiamo fare quello che abbiamo fatto prima possiamo considerare il sistema dinamico del SIS che ho scritto qui, però lo consideriamo per ciascun eh, di okay? per ciascun numero di contatti. La prima parte è la forza di passare da essere sano a essere malati, okay? dove c'è il numero di eh, sani di quel degree che possono ammalarsi se incontrano teta, con probabilità teta, una persona infetta, okay? moltiplicato per il loro degree, cioè quante persone incontrano, e poi per questo beta che dipende dalla malattia. Meno, ok, la forza della guarigione che è eh, costante è la stessa per ciascun degree. Ora, questa cosa la vogliamo mettere a 0 per ciascun d, e eh, da questa espressione possiamo ricavare il rho di d attraverso questa formula, dove abbiamo usato tutte le variabili che erano qui, ma abbiamo scritto λ uguale beta su delta. Ok, questo λ è il fattore riproduttivo della malattia di cui vi parlavo prima, ma adesso eh, ha in sé solo gli aspetti medici, okay? il beta e il delta. Una politica medica okay, può variare entrambi, okay? il beta può essere eh, diminuito se ad esempio indossiamo delle mascherine, il delta può essere aumentato se troviamo medicine migliori per, per curare la gente più velocemente dalla malattia, ma questo lambda okay, dipende solo dal rapporto di questi due fattori che sono prevalentemente medici ora andiamo a studiare qual è invece l'apporto del tessuto sociale l'apporto del network ok se sostituiamo questa equazione qui in questa espressione per ciascun di ci ritroviamo con questa espressione che ci dice che θ è una funzione di vari parametri ok e di θ stesso questa espressione qui è complicata ok? e eh, l'equazione ok, è quella che si chiama un'equazione un implicita, cioè la variabile θ dipende da tante cose ma anche da se stessa. In particolare a, a questa equazione non si può risolvere, si dice, esplicitamente, non si può ricavare θ come un'espressione di tutti gli altri parametri, però possiamo comunque dire molto di quello che succede, ok? Se chiamiamo la parte di destra H maiuscolo, una funzione H maiuscolo di theta, okay? Innanzitutto possiamo studiare le caratteristiche di questa funzione qui, che è crescente e concava. Questi sono termini abbastanza semplici, hanno un'intuizione geometrica, ok? Crescente vuol dire che all'aumentare di theta la funzione sarà sempre più alta, e concava vuol dire che ha questa eh, curva per cui all'aumentare di θ la pendenza sarà sempre minore. Ok, perché è importante questa cosa? Perché essendo H crescente e concava può non incontrare mai okay, la bisettrice di 45 gradi, okay, questa retta che ci, che ci dice quando è che θ okay, è uguale a se stessa, può non incontrarla mai, oppure incontrarla una sola volta. Questa differenza è esattamente quello che ci dice, se ricordate il modello SIS originale in una sola variabile, quando è che la malattia può essere endemica o meno. Se non la incontra mai, c'è solo la soluzione 0. Se la incontra una volta per un valore di teta superiore a 0, la malattia può essere endemica. E come facciamo a dire se la incontrerà o meno? Ci basterà andare a vedere la pendenza e l'origine, se è sopra la bisettrice incontrerà la bisettrice, se è sotto non la incontrerà mai. E eh, questa pendenza di questa curva si può calcolare eh, esattamente perché si fa quella che si chiama una derivata in zero della funzione. Okay? Anche eh, se non sapete di cosa si tratta, vi dico che uno può trovare un'espressione che ci dice la pendenza di questa funzione h in questo punto. E questa eh, derivata in 0 è uguale a lambda per il valore atteso del d quadro sul valore atteso di d. Okay? Ora, questo numero ci dice se è maggiore di 1, che la malattia può essere endemica se è minore di 1 che la malattia può o non può essere endemica quindi se lambda è maggiore di questa frazione okay, la malattia può essere endemica altrimenti no e quindi non c'è da considerare un ρ0 minore o maggiore di 1 ma considerare la relazione fra due variabili una che dipende dalla malattia e una che dipende dal tessuto sociale che chiamiamo mu Mu è la frazione del valore atteso del degree sul valore atteso del degree quadro e la possiamo scrivere, ok, se avete, qualche, avete fatto uh, qualche corso preliminare di statistica, come un'espressione semplicemente della media della varianza delle distribuzioni del degree. Questo mu più è basso più. La malattia tenderà a riprodursi. Può essere visto come un inverso okay, della conduttività del network. Quanto il tessuto sociale aiuta la malattia a diffondersi. Qual è l'intuizione? Okay? Se la varianza è alta, questo Mu sarà più alto. Cosa vuol dire? Che ci sono tanti eh, eh, nodi con degree basso e alcuni nodi con degree molto alto. Quando questo succede, Mu è basso. Questi nodi con degree alto sono dei, degli ottimi connettori, si ammalano facilmente e possono trasmettere la malattia, ok? Per cui un mu basso ci dice che ci sono questi forti connettori, ok, che possono diffondere la malattia. Vediamo un esempio, ok, che è tratto dal lavoro che avevamo fatto. Immaginiamo di avere questo, uh, questa configurazione originale, questo network originale, ok? Questo è un network con 500 nodi, okay? In cui il 40% ha 5 contatti, un rimanente 40% ha 10 contatti, ce n'è un 10% che ha 20 contatti e infine ci sono un 5% che hanno 40 contatti e un 5% che hanno 50 contatti. Ora immaginiamo di fare una politica di quarantena. Okay? Ad esempio diciamo che tutte le persone non possono più fare una certa attività, come ad esempio chiudiamo le scuole per i bambini, ok? o eh, impediamo alle persone di andare in ufficio e facciamo smart working da casa. Questa è un'attività che taglia a tutti i nodi un certo numero di link, 3, 5 o 10, ok? Ma chi aveva originariamente tanti nodi eh, in proporzione subirà un taglio molto minore di chi ne aveva originariamente eh, pochi. Okay? Quello che succede è che se ne tagliamo 3, okay, alcuni rimangono con 2, quelli che avevano 5 link. Se ne tagliamo 5, il 40% dei nodi sono completamente isolati e rimane un sotto network per il rimanente 60%. Se ne tagliamo 10, l'80% dei nodi è estremamente tagliato, eh, eh, eh, escluso dal network e solo, eh, rimane solo un sottoinsieme dei nodi, il 20% che rimangono connessi. Qual è il problema? È che il mu, okay, che abbiamo definito prima, man mano che tagliamo eh, i, i link ai nodi, diminuisce. Quindi nonostante il network tagli il numero di contatti, diventa più eh, permissivo alla malattia di diffondersi. Cosa succede nel caso limite? Okay? L'80% delle persone è isolato, ma quel 20% che rimane connesso fra sé, rimane fra sé connesso in maniera più densa. Per cui se la malattia in questo network poteva essere destinata a spadrire, in quest'altro può diventare endemica, okay? fra quei pochi nodi che rimangono attivi e la quarantena diventa inutile, okay? La quarantena serve solo a fare da incubatore alla malattia che rimane endemico in questo sottonetwork e al momento in cui finiamo eh, la quarantena, okay, la malattia ritorna da capo come prima, okay? Quindi quello che vogliamo dire con questo lavoro è che se analizziamo, ok, politiche che limitano il numero dei contatti, dobbiamo considerare questo rapporto fra le caratteristiche della malattia e le caratteristiche del tessuto sociale, che potrebbero diventare peggiori anche limitando, ma limitando in maniera sbagliata, i contatti fra le persone. Ok? Questo è un calcolo basato su, sull'esempio precedente di come se tagliamo okay, uniformemente lo stesso numero di link ai nodi il mu diminuisce e abbiamo visto che questo aumenta la conduttività eh, del network. Okay? Se invece facciamo una politica proporzionale per cui a tutti i nodi tagliamo il 10, il 20, il 30, il 40% dei link il mu cresce e otteniamo okay, l'effetto desiderato. L'effetto desiderato viene ottenuto se tutti eh, i nodi rispondono in maniera proporzionale okay, al taglio e non che quelli che già avevano più contatti rispondano proporzionalmente meno okay, di quelli che ne avevano pochi. Sulla base di questi risultati del modello eh, possiamo fare due cose. Possiamo fare delle simulazioni, okay? eh, essenzialmente possiamo generare dei network. Questo è un network con 10 nodi in cui c'è quell'effetto, che vi dicevo prima, in cui c'è un nodo che ha tanti contatti okay? e gli altri ne hanno pochi. Se simuliamo il SIS okay, su questo network, partiamo con tre nodi infetti, al, al passo successivo il nodo centrale si infetterà, il nodo centrale rimane infetto solo due periodi e poi guarisce, ma nel frattempo ha infettato tutti gli altri. Okay? E quindi questi cinque passaggi possono essere riassunti in questo grafico, in cui si parte da tre, al tempo successivo sono ancora tre, ma in questo momento si è infettato il nodo centrale e... Eh, la, la diffusione della malattia schizza ai valori di 8, 6 e 7, okay? E quando è 7 il nodo centrale non è più infetto ma la malattia si è diffusa. La stessa cosa può essere fatta studiando network casuali ma con certe caratteristiche generati con migliaia di nodi e possiamo studiare qual è l'efficacia okay, di, un, di una politica rispetto a un'altra. e in questo esempio ad esempio eh, le righe verdi e rosse rappresentano l'andamento di malattie che si estinguono mentre le linee eh, blu gialla e viola rappresentano l'andamento di eh, malattie che rimangono endemiche quando facciamo queste simulazioni possiamo arricchire le caratteristiche del tessuto sociale considerare tutte le politiche possibili ma anche considerare modelli di diffusione più eh, complicati ok All'inizio abbiamo parlato del fatto che forse il SIS non è eh, la soluzione migliore per analizzare il Covid-19, ma qui possiamo usare qualsiasi modello epidemiologico e quello che abbiamo visto finora è che più o meno le predizioni del modello semplice okay, vengono eh, rispettate anche dai modelli più complicati. L'ultima cosa che eh, vorrei raccontarvi è come okay, possiamo usare questo modello per eh, ritornare all'origine, come possiamo eh, prendere queste indicazioni per scegliere dei dati che ci permettano di capire okay, eh, se le politiche che sono state fatte sono giuste o sbagliate. Eh, quello che ci viene in soccorso adesso è il fatto che esiste una mole enorme di dati sulla mobilità delle persone, okay? non sono dati che eh, si trovano direttamente, vanno chiesti alle aziende e le producono, okay? ma ci sono già eh, molti esempi online okay? di aziende che, eh, okay? che eh, forniscono delle prime statistiche sui dati, ad esempio okay? questo eh, primo link, è un uh, progetto di Facebook, ok, che sta iniziando a dare dati, ok, sulla mobilità delle persone, proprio in relazione a uh, COVID-19, okay? Ad esempio, in questa cartina, uh, questa è un'analisi fatta sui dati prima, okay, della quarantena, si vede quanto la gente si muoveva avanti e indietro fra le province italiane, okay? E qui viene rappresentato, okay, quanto le varie province italiane fossero connesse con la provincia di Lodi, okay, dove ci sono stati a Codogno okay, la prima area rossa. Okay. E, eh, vediamo ad esempio, spiegato come mai nella provincia di Pesaro Urbino, che eh, è qui, okay, ci siano stati tanti casi subito okay, alla fine di febbraio, perché questa era una provincia dove c'erano molte persone che pendolavano fra questa provincia e la provincia di Lodi. Questi siti, okay, questo tipo di dati, ci danno anche delle, okay, delle, delle rappresentazioni di come è cambiata la mobilità per le varie aree del mondo. Questa è una cartina della California in cui vediamo che in alcune zone la gente si sposta molto meno di prima, in altri si sposta proporzionalmente meno di prima. Se eh, facciamo l'assunzione che la mobilità è proporzionale al numero di persone che incontriamo e che possiamo contagiare, vediamo l'importanza di questi dati per studiare il nostro modello. Un altro esempio eh, sono questi dati di Google, okay, che ora vi faccio vedere. Uno può mettere una qualsiasi parte del mondo e ottiene dei dati sulla sulla variazione di mobilità in quella parte del mondo, questi sono i dati sulla Toscana e per esempio vedete che in Toscana rispetto alla fine di febbraio è diminuito del 60% la mobilità delle persone verso i posti di lavoro. Questi dati sono ottenuti da tutte quelle persone che usano Google Maps. Sono dati analoghi che uno può ottenere dagli operatori telefonici, ok? Gli operatori telefonici sanno a quale celle telefoniche ci, ci agganciamo e sanno quanto ci muoviamo. Tutti questi dati però sono dati sul valore medio della mobilità. Ma abbiamo visto nel nostro modello che per calcolarci mu e quindi per sapere quanto eh, il tessuto sociale aiuta o meno la diffusione di una malattia ci serve anche un dato sulla varianza o almeno il valore atteso del, eh, del mobilità al quadrato. Quindi quello che vogliamo fare adesso è contattare queste aziende e cercare di avere questi dati per poter verificare se eh, le politiche di quarantena che sono state fatte in giro per il mondo o eh, ne, ad esempio nelle varie eh, regioni d'Italia sono state efficaci o meno in base a come, ok, non in media, ma eh, individualmente, le persone hanno aderito alle imposizioni. E quindi potremo analizzare il nostro modello. Quindi, per concludere, eh, vi ho detto come eh, nelle società attuali ci sono problemi complessi, fra cui Covid, ci sono tanti dati, ma questi sono difficili da, da analizzare. Eh, possiamo fare dei modelli, eh, questo è uno dei contributi che possiamo dare eh, a, studiando l'economia e questi modelli ci possono aiutare a selezionare il tipo di dato che eh, dobbiamo studiare per capire che eh, decisioni prendere o se eh, le decisioni che hanno preso eh, le autorità in una certa regione sono efficaci o meno. Allora, eh, grazie tante per l'attenzione, eh, arrivederci.